Cioè, in questo momento sto guardando il film e c'è cioè Smaug che dice Cosa vuoi fare uomo dell'arco? Io sono Smaug! Ecco la prossima mappa farò tipo sono... combattere... Adesso metto adesso che hai detto no! io sono Smaug Metto io sono G- <ride> no. Smaug! Allora, benvenuto. ah no, questa non la devi fare tu, vai No, devi... no, dobbiamo fare tipo no. benvenuto Eh, dillo Fai Benvenuto Benvenuto Benvenuto, benvenuto. benvenuto. Sì, benvenuto! benvenuto! Era, era tipo così. Non è, no? non è però non è realistico come la prima volta. Vabbè, ciao, benvenuto. sono tornato. Sì, anche questa settimana sono tornato. Codessa settimana, attenzione che è italiano. Quest'oggi esce il terzo episodio della guerra tra mappe, che però eh, è una mappa in single player, perché Vito vi da non sa so fare le cose, quindi parlerà dall'alto dei deve, cieli. Deve essere giocata in single player. Regole, gioca a luminosità, cupa. Ma questa è una vendetta alla mia 25%. Metti, un, metti cupa. Ma è bruttissimo, vabbè, andiamo avanti. Metti cupa. Non città, non si scrive così mai nella vita, però vabbè. Divertiti come uno che sta in un manicomio. Ah, che divertimento. Trova il bottone per iniziare, l'ho già visto prima. Fine. Storia, sei un prigioniero molto malvagio e devi scappare. Ok, ciao. Non funziona il pulsante. Ma è tutto scritto male? Ma questa è un'altra vendetta, no? Al mio libro è tutto scritto Leggi male. Tu. Leggi tu. Più o meno così. Oggi ho scoperto un passaggio secre secreto eh, sul soffitto. Premi qui il bottone sopra eh, i cieto. Eh, giorno 09... Ok, giorno 4... 2. Tutto scritto male, so. Non riesco a decifrare il messaggio de de de scritto dalla persona che era in questa eh, cella prima di me Io l'ho decifrato. Devo riuscirci L'unica cosa che sono riuscito a tradurre è parla di un passaggio forse per fuggire Devo capire cosa ci sia scritto Giorno 05 Dai, ho scoperto perché questo posto è così dan dannatamente mal ridotto Questa prigione Aspetta, mi voce aerica. Questa prigione è stata creata nel 1500 e non è stata mai sistemata. Imprigionano le persone come me che hanno commesso dei crimini gravissimi, come tortura, e sperando che prima o poi crolli tutto per ucciderci. Avrò la mia vendetta. Eeeh, allora. Sono un tuo. Ah, ecco, sono un tuo simile a scappare. Andare... Da questo posto dannato Voglio Ma dammi il tempo Voglio aiutarti Tu mi sembri sveglio Allontanarti dalla porta Non ti potrò aiutare in questo piccone ti do un consiglio Rompi quel pezzo di soffitto Sopra la lampada In fondo alla stanza Dovrebbe essere abbastanza fragile Da non farti faticare troppo Ci vediamo fuori Ok Allora Quindi devo rompere qua Vero demonio? Ho rotto Dai amico Sali su Le tubature Capitolo 1 Uh, no, è troppo difficile questo labirinto. Sei crudelissimo. Ah, ok, ho già trovato shit. Ehm. Benissimo. Andiamo di qua. Cos'è? Sei tu che urli? Non si vede niente. Ok, è successo qualcosa. Ehi, non farti domande su come... Capitolo 2, già. Non farti domande su come io riesco a, parla a parlarti. Sei nel condotto d'aria... Della centrale di polizia Il passaggio Nessuno ti scoprirà Devi soltanto cercare un bottone Ti dovrebbe dare Ti dovrebbe dare un blocco speciale Il resto tocca a te Che eh, sto schifo? Eh... A terra ah. Devi cercare un bottone. Fatto Ok Blocco di quarzo Si può piazzare su blocco di neve Mamma mia Ok Ora devi leggere Come esci? Ok Quindi devo Devo piazzarlo sul leg blocco Leggi Leggi leg il potere del piccone di legno mm, Può rompere L'andesita levigata E fin qua c'era e... E... E La catena Ok ero stupido no, ho detto. Allora eh, Sistema di ventilazione Sicuramente qui c'è un parkour Qui c'è il blocco di neve Ecco qua Allora, andiamo... Oh, una pedana! Sto tutto a sto buio, non mi piace. Che Scalini di quarzo. Si può piazzare sul blocco di quarzo, cioè se okay. ok, quindi devo fare così. E posso passare. Bene. Adesso che devo fare, scusa? Eh! eh. Ma? Ho ma? De o demonio? Dimmi. Che devo fare, scusa? E ma, e ma scusa, tu cos'è che faresti? Sono intrappolato. Come scapperesti? Come scapperesti? È impossibile sta mappa! Non mi scapperesti! C'è una porta. Passo alla porta. <ride> Ma sei in ferro pure tu. Mani in alto, non osare muovere un passo. E eh, se non vorrai essere ucciso, dovrai rispondere correttamente a questi indovinelli. Se fallirai, la morte ricadrà su di te. Che episodio? È eh, la guerra tra mappa e questo. Ma è facilissimo Nessuno è due. Ah, ok, tre, ecco. Quanti livelli hai superato? E allora, 3 Ci siamo Quanti livelli hai superato? Questo è chiaramente no, ispirato alla mia sotto, mappa sotto La domanda, che domanda è? Eh, ma è possibile X, C, D, X D, Q, E, V è Questo A caso, giusto? Indovinato, infatti, Ritorno a casa da quanto tempo non vedevo casa mia? Finalmente che cagata di casa! Finalmente, dopo aver riposato, quegli stupidi indovinelli hanno deciso di riportarmi a casa. Non me la ricordavo così sporca. In realtà, in futuro, pure. In realtà. In futuro pulirò il giardino e riparerò tutto. Cosa è successo qui fuori? È successo fuori? Dovrei controllare l'uscita del giardino. Ma tutto. diamine! Degli alberi hanno bloccato la via d'uscita. Non posso uscire di casa. Dovrò trovare l'uscita segreta che ho costruito tanto tempo fa. Solo che non mi ricordo dove sia. Allora, Ah! Ah! Cos'è sta cosa? Continua tu, continua, vai avanti Andiamo avanti De Demonio, per favore, si calmi Cos'è? Ah, una grotta mm. Dovrei trovare la tessera che mio nonno ha nascosto tanto tempo fa no non dove non Ma dove potrebbe essere? Guarda demonio! demonio. Lo, lo vedi? Il demonio si è presentato sì, Oh, Gua oh adesso... demonio, minchino mi a lei, o oh, signore demoniaco Mi dica sì, sì. Allora, mi ascolti bene? E però, È però, cioè, qui c'è da sbrigarsi. Pleveo! Viene... La Ple chiave si in quella Stai zitto, non ti aiuto. La, la chiave si trova nella direzione nella quale sto guardando. Bene, io me ne vado di nuovo, ciao. Vai via. No, sono messi un'avventura! Il demonio! Dal demonio. Okay. Ah, una cassa! Fammi prendere bene la testa. Allora, andiamo. Lo però, Ho capito. E ora devi premere il bottoncino, magari. Ah, oh, tutte cose particolari che fa. Che succede? <ride> Le prove, capitolo finale. Dopo, è aperta una porta da qualche parte. C'era anche l'effetto delle esplosioni, ma tu sei stupido. Scommetto che. No, di qua... ma è giù qua, secondo ah. te. Sì, ah. Eh, mi... ah, di qua, ecco. Uh, addirittura. Non eh, succede nulla potre... Potresti guardarti in giro eh? Io non, non dico nulla però No non voglio fare i tunnel brutti Hai messo Dai. le cose horror Sì sì senti. No eh, Allora vediamo un pochino Posso salire da queste Liane ovviamente Rampicanti del nether però No, oh, una porta Questa mm, porta Chiamato... è bella Chiamato... Ti odio Chiamato... C'è un modo particolare per salire il lavoro. Posso ma shiftare? Che sì. Vai. Oh. Avanti, ah! Allora, uh, addirittura cos'è sta roba? Allora, eh. Eh, andiamo avanti. Eh. È molto demoniaca è questa. No, è un percorso una... delle lanterne. No, che vendetta! Che fai? No, ti odio io. Devi morire, ma giorno è Io non vedo l'ora della tua vendetta. Non vedo l'ora sono. No super... ti, ti esplodo la vita con la mia È fattibile il percorso Ce l'hai fatta no. ora Allora finito, ora... Oh demonio No basta Bene ho vinto complimenti Clicca per continuare Clicca Cosa? Qui per continuar Ok Oh mio dio Ma è dall'inizio Cosa? Mappa di Vittotan Non riesco a leggere Costruita in parte con Word Edit Grazie per aver giocato Facciamo Quindi, oh demonio Outro Quindi, la nostra... Outro Quindi, Oggi. è lavorare. Quindi il, quindi il continuo prossimamente con il quarto episodio della guerra tra map Ci vuole un po' per fare questa serie però eh, Piace a molte persone carica quindi carica Piace carica. a molte persone la carica quindi carica la facciamo carica. Quindi detto questo credo di aver detto tutto Demonio vieni qui in me la notte: e spulgo Quindi detto Come questo permetti, credo di aver demonio. detto tutto Ciao E eh, niente